Mi scrive un uomo di 41 anni che è sposato con una donna di 43 e insieme a una figlia di 7 anni. Da poco, da qualche anno, hanno iniziato ad avere dei problemi nella sessualità perché il sesso è diventato un'esperienza che lui descrive spiacevole, un po' brutta. Cioè è subentrata della noia sessuale che non capiscono bene come mai si è iniziata, ma dicono forse è legata alla routine, è legata al fatto che siamo sempre noi, eh, e in tutto questo quindi ci sono anche dei problemi di lavoro. Però in tutto questo quindi abbiamo cercato di tutelare il nostro benessere sessuale, la nostra sessualità, la nostra possibilità di fare l'amore, che da un po' non riusciamo più, visto che facciamo sesso ma non facciamo amore, e dice abbiamo provato quindi a sperimentare una relazione aperta quindi mia moglie quindi dice ah, sta avendo altre relazioni e immagino non lo descrive nella, do, nella domanda ma immagino quindi anche lui ne stia avendo ma questo comunque gli risulta insoddisfacente sembra quasi che questo tentativo che hanno fatto non abbia risolto il problema dell'annoio sessuale il sesso è rimasto sesso e non è tornato ad essere amore e quindi mi chiede un attimo un suggerimento sul come affrontare questa situazione situazione che può essere assolutamente affrontata ma iniziando a fare un po' di chiarezza perché c'è un po' di confusione. Una cosa molto interessante della soluzione che avete adottato è che siete riusciti ad adottare insieme questa soluzione, cioè voi avete una relazione da 25 anni e avete 41 e 43 anni, quindi in generale avevate 16 e 18 anni quando la vostra relazione è iniziata, immagino che questa sia stata l'unica o la principale relazione di significativa, coppia significativa della vostra vita, e in tutto questo siete riusciti anche nella difficoltà a distinguere tra il vostro rapporto di coppia, o il vostro rapporto familiare e il vostro desiderio sessuale, il vostro benessere sessuale, il vostro diritto a star bene nella sessualità. Questa è una distinzione che può essere ottima, al contempo affrontata in questo modo io ho il dubbio che sottenda dei fraintendimenti o una leggera confusione che impedisca di affrontare il problema perché infatti state affrontando insieme questa apertura della relazione ma affrontata in questi termini è un po' come se questo possa diventare un po' una distrazione dal problema piuttosto che non un affrontarlo direttamente che magari è una cosa su cui possiamo ragionare assieme da qualche anno state sperimentando un calo del desiderio conseguente la noia nella sessualità però questo quindi è un errore attribuirlo alla routine al fatto di essere sempre voi cioè il desiderio sessuale è un aspetto molto specifico della sessualità, è la fase zero del ciclo di risposta sessuale, ma è un qualcosa molto legato al vostro modo di pensare, non è un qualcosa dato dall'esterno, dall'essere sempre voi. Se fosse un qualcosa di meccanico, se fosse un qualcosa che viene a mancare se non ci sono abbastanza stimoli, non staremmo parlando di questa cosa 25 anni dopo, probabilmente ne parleremmo dopo qualche mese o dopo qualche anno dall'inizio della relazione, ne avremmo parlato 22-23 anni fa. Mentre invece ne stiamo parlando adesso perché il vostro desiderio sessuale, il vostro modo di vivere la sessualità è mutato perché si è aggiunto qualcosa, non perché è rimasto come era. La noia, la noia nella sessualità, la noia in generale è un'emozione e le emozioni sono tutte prodotte non tanto dagli eventi, ma dal modo in cui pensiamo agli eventi. In questo senso la noia si è andata a creare, si è andata ad aggiungere come conseguenza di un pensiero che silenziosamente si è introdotto in camera da letto. Un pensiero che forse nasce nella relazione di coppia, forse nasce nel contesto familiare, forse nasce nei problemi sul lavoro, forse nasce altrove. Entrambi vi state dicendo di provare noia, e vi siete detti di averla provata, ma quando poi parliamo delle emozioni, anche se possiamo provare la stessa emozione di qualcun altro, non sta scritto da nessuna parte che sia un'emozione che stiamo provando allo stesso modo per lo stesso motivo. Proviamo a immaginare la possibilità che due persone stiano litigando e che siano entrambe arrabbiate. Anche quando le persone sono arrabbiate magari alzano la voce allo stesso modo, magari si insultano, si aggrediscono allo stesso modo, però forse stanno arrabbiati per motivi diversi. Cioè le persone spesso sottendono un modo di pensare che raramente è uguale e in questo senso però quel modo di pensare è fondamentale perché se non riusciamo a metterlo a fuoco le due persone che litigano continueranno a essere in disaccordo e aggredirsi e le persone annoiate continueranno ad annoiarsi nella convinzione che sia quella situazione ad averle annoiati mentre invece c'è un modo di pensare che rischiano di portare e trasportare a tutti gli altri contesti il fatto di aver aggiunto un'apertura al rapporto di coppia è un'apertura che può aver senso e può essere un qualcosa magari anche da proseguire, riprendere, da continuare, ma aprire una relazione di coppia che è in crisi per un motivo è il modo migliore per danneggiarla, non per salvarla. La ricasi a volte può essere un modo per trovare un altro equilibrio che magari eh, sia più gestibile e più funzionale, ma nella maggior parte dei casi aprire una coppia è un qualcosa di complesso che può essere valutabile soltanto quando la coppia è molto stabile e dalle buone fondamenta. Se no c'è il rischio non tanto di andare a risolvere una difficoltà, ma piuttosto di fare un primo passo in una direzione di transizione, non verso il tutelare la coppia e la famiglia, ma verso un possibile nuovo stato familiare e di relazione che poi bisogna vedere come e quanto coinvolga i membri iniziali. L'idea dell'aprire la coppia io credo che in questo caso possa essere un possibile errore almeno per il momento. Magari è qualcosa che può essere ripreso successivamente solo dopo che si è risolto il problema della noia sessuale che è un problema da iniziare a capire meglio. Serve iniziare quindi a capire tutti i ragionamenti che ci sono dietro. Che forse sono ragionamenti di coppia, forse sono individuali, forse entrambi siete annoiati per motivi diversi o forse uno ha iniziato a annoiarsi prima, l'altro dopo e di conseguenza vi siete influenzati. Serve iniziare a capire questo, iniziare a dirselo e a confrontarsi su questo argomento, che è un qualcosa che tra l'altro potrebbe essere fatto benissimo all'interno di una psicoterapia di coppia. Ma anche individualmente potete iniziare, cioè individualmente, anche come coppia autonomamente, potete iniziare a prendervi il tempo per parlare in modo un po' più chiaro senza però questi fraintendimenti che vi portate dietro. Ci sono alcune convinzioni che vi ostacolano nel ragionare su questo. E secondo me, voi questa, lavorare su questo argomento potreste farlo bene perché è molto interessante il fatto che voi, mi sembriate, per quello che mi descrive nella, nella domanda, una coppia piuttosto salda. Cioè anche il fatto che abbiate deciso insieme di aprire la coppia è un qualcosa che non è scontato. In molte situazioni, a volte in, in contesti simili, i partner piuttosto che scegliere di aprire la relazione, a volte finiscono per tradirsi, o per comunque allontanarsi senza complicità, senza condivisione mentre invece la vostra relazione si basa su una comunicazione che forse è ostacolata da alcune convenzioni ma che è un qualcosa su cui potete assolutamente lavorare il mio suggerimento in questo caso forse è quello di fare un attimo un passo indietro rispetto all'apertura della coppia condividere, a parlare di questi argomenti per affrontare insieme la noia e tutte le conseguenze della noia per poi in un secondo momento magari riaprire il rapporto di coppia e quindi riniziare a coinvolgere altre persone all'interno di una relazione forte e stabile in modo tale che un'altra persona o altre coppie di persone possano partecipare con voi nel valorizzare il vostro benessere sessuale che però è un benessere sessuale che riuscite a condividere non soltanto di sesso ma anche di amore come le descrive nella domanda anche da soli in questo senso tutto nella sessualità quando aumenta la varietà Può migliorare il benessere sessuale ma soltanto quando è un'alternativa che aumenta la varietà mentre quando è qualcosa che si sostituisce o diventa l'unica possibilità per star meglio lì invece spesso tendiamo ad avere un problema su questo quindi autonomamente prendetevi il tempo parlatene affrontatela la noia parlatene con più chiarezza e è lì che vi si apriranno una volta che le, le alternative, cioè una volta che avete scartato l'ipotesi che quella noia sessuale fosse un qualcosa su cui non potevate fare nulla, vi si inizieranno ad aprire altre ipotesi, più funzionali, più efficaci, su cui voi potrete fare qualcosa. Quell'errore di valutazione forse vi ha sviato, vi ha fatto andare su un'ipotesi, su una spiegazione che non è quella giusta, non è quello il problema. E lo potete capire anche se andate effettivamente a notare che quando voi state vivendo e condividendo il rapporto di coppia aperta, quella noia di coppia invece tra di voi rimane. Il fatto che quell'aspetto di noia tra di voi sia rimasto è la dimostrazione che non era quello il problema. Su questo io spero di avervi dato qualche suggerimento utile, spero di avervi indirizzato leggermente nella vostra discussione, nel vostro, nella vostra condivisione e al contempo vi invito a lavorarci autonomamente o a chiedere aiuto in un contesto di coppia, perché è un argomento da cui si può uscire, si può affrontare, soltanto se però si riescono ad evitare alcuni vicoli ciechi nel ragionamento che sono controproducenti. Chiedere aiuto spesso è il primo passo per migliorare.